Ciao, sono Marisa e il mio blog si chiama Patate e Fantasia. La mia passione per la cucina nasce fin da piccola, i primi esperimenti li ho fatti con il caro dolce forno. Crescendo e vedendo mia madre in cucina, ho iniziato ad aiutarla, soprattutto nei giorni di festa. Ho sempre amato cucinare, mangiare, ma soprattutto valorizzare le materie prime che la mia meravigliosa regione dove sono cresciuta mi offre, che sono le bellissime marche. Patate e Fantasia nasce nel 2015, in una sala d'estate, e si propone nel web come un blog tematico sulla patata. Un'idea che può inizialmente essere vista come bizzarra, ma che ho sposato fin da subito. Non nego che non sono mancate battute fraintendimenti e commenti anche per la scelta del nome con il blog voglio valorizzare questo ingrediente che in periodo di carestia ha sfamato molti popoli la patata è un ingrediente molto povero sempre reperibile e soprattutto versatile tanto da poter realizzare ricette da antipasto al dolce L'idea del blog nasce sfogliando un libro di ricette del noto gastronomo Pellegrino Ortusi dal titolo La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene, dove mi sono imbattuta in una ricetta, la torta di patate, un dolce privo di glutine e lievito che aveva come ingredienti principali delle comuni patate. Il tempo di mettermi in cucina... E realizzare la ricetta che tutto mi è sembrato chiaro volevo aprire un blog di cucina tematico sulla patata. Nel blog sono presenti ricette facili e alla portata di tutti, ma anche ricette più elaborate come i grandi levitati, tipo il panettone con la patata. Rielabro classiche ricette, come la famosa tartaten in versione salata e con la patata, che è stata soprannominata dal mio follower pataten. Mi diverto anche a realizzare nuove ricette come la pasta frolla di patate, dove la utilizzo per realizzare degli ottimi biscotti o bassi per ottime crostate. Dopo quattro anni per giudizio e rendimenti non ci sono più, anzi ormai sui social o agli eventi vengo spesso chiamata come la signora delle patate. La mia grande passione per la cucina è il buon cibo, mi piace alimentarla andando nei ristoranti. Prediligo la cucina della tradizione che racconta il territorio, ma penso anche alla cucina innovativa, l'importante è per me che uno chef nei suoi piatti valorizzi sempre la materia prima. Un caro saluto e vi auguro una felice giornata. E eh eh, vediamo allora come eh, ci sono poi delle persone che vanno dirette in un punto, prendono una tematica e sviluppano quella. Quindi onore alla patata e alle ricette fatte con un cibo che è reperibile, povero e da cui si può eh, preparare un qualcosa che possa rappresentare l'antipasto fino al dolce. Un grande applauso veramente da parte mia perché è davvero importante poi trovare un punto dove focalizzare l'attenzione e da lì sviluppare un qualcosa, infatti poi è nato un vero e proprio blog, complimenti complimenti andiamo avanti nella nostra storia nel nostro viaggio